Ciao a tutti, grazie mille per aver pensato a me per questa iniziativa. Sono Andrea, e ho 25 anni e abito a Roma. E ormai dieci mesi fa ho compiuto questa esperienza con uh, Alice for Children, eh, per cui io ho visitato il posto in cui l'organizzazione opera, cioè Kenya, e più in particolare Nairobi, dove sono stato volontario uh, nell'orfanotrofio Alice Village e poco prima di partire mi sono laureato in relazioni internazionali e lavoro tuttora nel, nel campo dello sviluppo internazionale. Intorno, quando avevo più o meno 19 anni, cioè quando ho iniziato a studiare all'università, ehm, già facevo volontariato nella città in cui abito, eh, ho iniziato partecipando all'attività di un centro di un'associazione di donatori di sangue eh, in uno degli ospedali di Roma e poi ho lavorato in un, sempre come volontario in una sorta di banco alimentare e, e contemporaneamente studiavo lingue, eh, lingue di mediazione linguistico-culturale alla triennale. E, e quindi essenzialmente stavo un po' ampliando l'idea che, che avevo del, del mondo, diciamo, spostandomi anche verso la parte di mondo non industrializzata. Poi eh, studiando anche relazioni internazionali eh, ho approfondito. e eh, una, volta, una volta laureato, insomma, ho pensato di vivere in prima persona la realtà di un paese in via di sviluppo e quindi di abbinare... Eh, la volontà di continuare a fare volontariato con eh, l'esperienza di vivere in prima, in prima persona quello che, stai, che, insomma, che ho studiato durante i due anni di, di magistrale. Ecco. Poco prima di, di laurearmi ho, mh, ho fatto uno stage formativo qua a Roma in un ente che si occupa di finanziare progetti di sviluppo rurale in tutto il mondo e in via in diretta in realtà eh, ho conosciuto una persona che in passato ha partecipato ai progetti di alice for children e... ho iniziato ad informarmi meglio sugli obiettivi dell'organizzazione la struttura e il modo in cui vengono implementati i progetti eh, i partner anche a livello locale e... Dopo un colloquio con, uh, con, uh, uh, con chi lavora nell'organizzazione ho, ho deciso che era l'opzione migliore per, uh, per fare un'esperienza di volontariato in un paese in via di sviluppo. a febbraio febbraio 2020 quindi in realtà poco prima del, dell'inizio della crisi sanitaria globale e eh, ancora si poteva viaggiare senza limiti ovviamente e mh, sono partito per uh, in realtà non per molto tempo erano intorno alle due settimane di, di permanenza totale e, mh, allora, appena arrivato eh, con, eh, ho conosciuto meglio il coordinatore, il coordinatore dei volontari, eh, Davide, e abbiamo concordato insieme una, una serie di attività. E abbiamo deciso di dividere mh, durante la mattina tutte le attività, di spostare alla mattina tutte le attività eh, da fare negli slam o nelle baraccopoli, e in particolare in due slam che sono Dandora e Corococio, in due scuole primarie differenti. E quindi fino all'ora di pranzo essenzialmente eh, il driver dell'organizzazione, Robert, ci, ci accompagnava nelle scuole a giorni alterni, quindi un giorno ad Andorra e un giorno a Corogoscio. Più o meno appunto fino all'ora di pranzo eh, conoscevamo bambini e ci mettevamo d'accordo direttamente con gli insegnanti delle scuole. E, per capire uh, se fosse meglio affiancare dei degli insegnanti piuttosto che fare lezione da solo a seconda delle, delle esigenze, a seconda de delle caratteristiche di ciascuna classe eh, c'erano classi più disciplinate e classi meno e questo era il fattore principale no, che determinava la scelta e invece nel pomeriggio uh, tornavamo a casa per pranzo e nel pomeriggio uh, restavamo dentro al, ad Alice, Alice Village e, e durante le, le ore prima di cena eh, decidevamo se giocare con i bambini oppure se aiutarli a fare i compiti oppure anche semplicemente eh, stare insieme a loro parlare e, e conoscerli meglio Assolutamente positive eh, in realtà quello che ho trovato eh, facendo volontariato a Nairobi eh, era esattamente quello che mi aspettavo e in particolare il rapporto con i, con i bambini innanzitutto il, il, la figura del volontario è, sono particolarmente affezionati alla figura del volontario quindi, eh, quindi evidentemente finora è, la, insomma L'esperienza della maggior parte dei volontari è stata positiva e anche la, la, la relazione con i bambini è particolarmente positiva e questo è rimasto nel ricordo generale, no? forse anche eh, tramandato da chi è nel, ad Alice Village da più tempo rispetto a chi viene prima. Insomma cioè, ho trovato una generale fiducia nei confronti del volontario e questo era fantastico perché... Ehm, e prima di partire avevo un po' paura di non, di, di non riuscire immediatamente a legare, però anche complice il fatto che ehm, l'inglese è una delle lingue ufficiali in Kenya, non c'era una grande barriera linguistica eh, con i bambini di Nairobi e quindi era possibile quasi da subito entrare in confidenza con la maggior parte di loro, a seconda delle, situaz delle situazioni ovviamente e eh, della personalità di ciascun bambino. Uh, c'erano più o meno difficoltà ma alla fine uh, si era creato un ambiente mh, molto molto positivo in cui lavorare in cui conoscere meglio i bambini quindi uh, sì in definitiva un'esperienza veramente fantastica che consiglierei a, uh, a tutti coloro che sono mh, determinati a, a fare qualcosa di, di simile ovviamente il periodo è quello che è però, essendo una situazione passeggera, consiglio anzi di, di mantenere l'entusiasmo eh, per, per momenti in cui si potrà viaggiare di nuovo. Sì, è qualcosa che mi interessa, anche perché eh, ho fatto... In realtà ho, ho già partecipato a una sorta di, di esperimento simile, cioè volontariato a distanza perché da um, poco dopo in realtà, di essere, eh, poco dopo il eh, ritorno eh, in Italia, eh, ho, iniziato, ho co continuato a collaborare con il eh, col coordinatore dei volontari che è rimasto a Nairobi, eh, registrando delle lezioni da qui, da casa e tra, generalmente nel fine settimana cioè eh, dopo eh, insomma finiti gli impegni lavorativi e, e poi mh, e, gliele inviavo, insomma lui riusciva a proiettarle ai bambini e quindi a fargli fare le lezioni quindi in realtà è stata eh, un'esperienza positiva e dal feedback che ho ricevuto anche utile per i bambini quindi sono abbastanza sicuro che esperienze di volontariato a distanza siano un'ottima alternativa in un periodo come questo in cui non si, può, non si può viaggiare Innanzitutto consiglio di mettere da parte tutti i pregiudizi sia sul, sul paese di destinazione che, eh, che sulle proprie capacità in realtà ognuno ha, ha, è in grado di, di dare qualcosa eh, ai bambini a seconda delle proprie capacità, qualsiasi cosa. E come dicevo prima, il messaggio che mi sento di dare è di eh, mantenere la, la, la voglia nonostante il periodo sia particolarmente difficile per compiere esperienze di questo genere, anzi, di approfittare di questo tempo. Eh, per capire eh, che cosa si è in grado di comunicare a dei bambini e quali, tipo di, quali tipi di, di, di abilità o di modi di fare possiamo, possiamo esportare eh, e, e quindi di, di prendere questo periodo come ehm, un'opportunità per riflettere meglio sul, sugli obiettivi personali di ciascuno dei eh, delle persone che vogliono fare volontariato eh, a livello internazionale